Sì, sì. Abbiamo avuto la possibilità di conoscerci in una, in una giornata un po' calda se non sbaglio no? perché ci siamo visti a luglio agosto, però quello che sembrava no? diciamo un'ipotesi di, di collaborazione basata solo su manifestazioni di parte, interesse, grazie a Dolores e le altre associazioni che sono presenti sul territorio, poi è, è diventato un qualcosa che ha, che ha coinvolto parecchia gente, ha coinvolto tutti. E chiaramente noi come amministrazione non possiamo tirarci indietro davanti a ad un'ipotesi di questo genere, avendo dato sin da subito la disponibilità a cercare di essere presenti laddove sarà possibile, come dire, la, la proposizione da parte nostra, da, da parte del comune di cercare di attirare dei finanziamenti perché dare la possibilità a tutti di vivere San Miserino non nella forma o nella situazione in cui oggi, cioè. ma in una forma rivisitata, più completa, più adatta ai nostri tempi, è qualcosa di ambizioso, però purtroppo bisogna, bisogna cercare di trovare, di trovare delle soluzioni. Noi Sandonaci, come Sandonaci, voglio dire un'attenzione sin dal mille, dagli anni 90, quando poi è stata, è stata acquisita da parte della sovrintendenza, però già ricordo all'epoca con il sindaco Gagliani che fu antesignano in questa, in questa situazione, Furono, si è proceduto a degli espropri, abbiamo, abbiamo dovuto fare forza perché eh, quel tesoro st eh, sta fraci e mo lo, posso dire, ma lo dico lo stesso. E Mesagna che essendo sempre un comune abbastanza forte e potente, voleva, voleva cercare, ma noi ci siamo, ci siamo opposti, abbiamo cercato e, ci, e abbiamo ottenuto di farlo rimanere nella, nella nostra, nel nostro comprensore, però questo significa anche lavorare. Eh, Lavorare di più. Aver ottenuto questo risultato, dicevo prima in un'intervista, non solo come Sandonaci, non solo come Brindisi, ma mi è apparso di leggere anche come Regione Puglia, Molto come Regione Puglia vuole e ha dato un segnale veramente, veramente notevole. Noi cercheremo di fare quello, quello che è possibile, eh, grazie alla, ad aver avuto questa possibilità di conoscere voi e insieme cerchiamo di, di poter realizzare qualcosa veramente, di veramente profondo. Grazie a voi grazie. e grazie a tutti coloro i quali hanno collaborato.